Grazie mille, io ho necessità di andare avanti appunto, volevo chiedere appunto sempre allacciandomi a questo discorso che stiamo facendo anche di altre assemblee civiche che ci sono, se Stefano Soggiu che è presidente dell'associazione di prossima democrazia ci dà completa il discorso che aveva già un po' accennato Samuele, appunto sulle altre esperienze di assemblee civiche e la situazione, lo stato dell'arte attuale di questo strumento in Italia. Sì, grazie, mi sentite? Sì, Ok, grazie, innanzitutto ringrazio da parte dell'associazione di cui sono presidente e di cui eh, Samuele è, è vicepresidente, il Festival della partecipazione di Bologna che è, appunto ci ha uh, coinvolto uh, nell'organizzazione di, di questa giornata. E, mh, una piccola presentazione naturalmente di, di prossima democrazia credo che sia dovuta. Noi siamo uh, nati, mh, diciamo, da qualche mese oramai eh, iscrivendoci anche eh, nel registro degli enti del terzo settore proprio perché abbiamo questa missione, noi vogliamo ehm, affiancare come enti del terzo settore i governi e anche eh, naturalmente le altre organizzazioni della società civile a eh, lavorare sulle eh, assemblee di cittadini diciamo e su tutti questi strumenti. Eh, partecipativi, ma in particolare su quelli che eh, prevedono eh, l'estrazione eh, a sorte. Siamo un po' partiti ehm, dalla, ah, dalle considerazioni che, che, faceva, eh, che facevamo con Alessandro Bellantoni prima e cioè dal fatto che l'Italia, eh, anche se come dire, la sua esperienza può essere un po' rivista alla luce di nuovi dati, comunque eh, rispetto ad altri paesi europei è un po' indietro in questo strumento, nell'utilizzo di questo strumento perché ehm, diciamo la, uh, i processi decisionali democratici si sono concentrati sostanzialmente uh, sulla, su quelli che prevedono la forma a voto, come sappiamo, le elezioni, i referendum, su quelli che prevedono forme un po' più concertative no? all'inizio degli anni 90, quindi la concertazione con le parti sociali, di politiche eh, economiche con, con i governi eh, ciampi in particolare e successivi e co e quindi con le parti sociali, con gli stakeholders e poi con tutta una serie di forme diciamo autoselettive più o meno obbligatorie più o meno legate per esempio con il governo anche urbanistico eh, del, del territorio ehm, o altri strumenti appunto come tanti bilanci partecipativi come tantissimi eh, processi partecipativi che eh, in eh, diverse parti d'Italia, anche per esempio uh, per la, la, um, le decisioni che riguardavano la politica di coesione, i fondi strutturali, sono, sono, sono nati e si sono sviluppati e poi abbiamo visto anche diciamo, una, un discreto sviluppo dal mio punto di vista della gestione diretta di beni comuni con queste forme di sussidiarietà eh, orizzontale e la cittadinanza attiva. Sono cose diciamo tutte un po' diverse rispetto a quelle di cui abbiamo sentito parlare fino adesso che si sono sviluppate un po' meno e che hanno determinato un po' il fatto che eh, diciamo, a partecipare poi alla fine sono chiamate più o meno sempre le stesse fasce sociali quelli, quelle che eh, diciamo, gli studiosi eh, chiamano usual suspects, cioè diciamo, i soliti, un po' i soliti Noti. E da questo parte un po' la nostra, diciamo, la, la, il, nostro, il nostro percorso, ehm, è, è, è, che è un po' anche il, in generale il percorso delle assemblee eh, dei cittadini e della democrazia deliberativa intesa in senso randomizzato, diciamo così, cioè dell'estrazione assorte. Quindi se escludiamo alcuni casi della Toscana 2008-2013, questa forma randomizzata un po' in Italia è venuta a mancare, e se consideriamo diciamo, le nostre democrazie come degli ecosistemi un po' o qualcuno direbbe meglio degli, ehm, degli assemblaggi no? citando eh, per esempio filosofi come come De Landa, ecco, se le consideriamo degli ecosistemi dove più specie devono eh, tra di loro eh, cooperare anche competere in alcuni casi insomma um, possiamo dire che quello italiano no, non è un ecosistema diciamo, sano sotto tutti i punti di vista, nel senso che non è bilanciato anche con queste forme di rappresentatività che sono diverse e siamo davanti a una democrazia che tende un po' ad oligarchizzarsi, un po' come tante democrazie occidentali, ma forse diciamo, un po' di più attorno a un nocciolo che è quello degli, degli eletti, degli stakeholder, degli usual suspects, cioè di chi ha risorse, da, uh, da spendere in questi, in questi processi, chi ha interesse, eccetera, eccetera. E allora come recuperarli questi, questi, questi, questi mh, cittadini che non partecipano, no? che, che, sono, che stanno alla finestra? Eh, beh, da una parte, eh, attraverso il web, il Civic Tech, si può recuperare una parte di questo, cioè coinvolgendoli attraverso la rete, però non basta perché questo determina... Dice, voi sapete non tutti sono sempre in grado e quindi hanno sufficienti competenze per utilizzare questi strumenti, quindi c'è un, un bias, c'è una distorsione verso chi sa utilizzare questi strumenti. Qualcuno propone anche di, diciamo, di spingere sull'andare a cercare nei luoghi dove vivono le persone che non partecipano, si chiama outreach, però... Molte volte quando io interpello sui luoghi, nei luoghi dove vivono le persone su eh, che cosa diciamo, potrebbero suggerire rispetto alle politiche, rispetto al governo di una città, eccetera, è difficile che possano esprimere delle opinioni informate in quel momento perché non sono passate attraverso un percorso appunto, informatico. E quindi le assemblee di cittadini invece danno una risposta chiara, cioè si parte appunto da liste anagrafiche, liste elettorali, si fa un'estrazione a sorte, come abbiamo detto, le persone che vengono estratte, un'estrazione a sorte anche in due livelli abbiamo visto, no? quindi con un doppio livello di estrazione, prima un campione un po' più grande, poi all'interno di quello si forma il cosiddetto mini pubblico, cioè questa fotografia un po' più piccola della società che deve decidere e poi attraverso formazione e informazione questo gruppo delibera fino ad arrivare a, a, a decidere. Certo questa non è l'unica risposta che può essere data, anzi probabilmente come dicevamo la, la, la mh, interazione tra diverse forme di democrazia diretta, prima per esempio l'assessora parlava di petizioni, parlava di interrogazioni, parlava di eh, ehm, parlava di iniziative eh, civiche ma si è parlato appunto di bilancio partecipativo eccetera quindi l'interazione fra i diversi strumenti è forse la, la, come dire, la, la risposta che dovremmo dare però in questo momento ciò che davvero sembra mancare in Italia è un po' eh, questa forma la forma dell'assemblea dei cittadini la forma randomizzata la forma dell'estrazione assoluta e questa specie è una specie che dal nostro punto di vista è anche, eh, diciamo, per usare un'espressione un, un po' leggiadra, è anche constitutional friendly in qualche modo perché rispetta alcuni principi importanti della nostra Costituzione. No? Prima di tutto un principio di, principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 1 e dall'articolo 3 eh, della nostra eh, Costituzione. Quindi il caso ci rende sostanzialmente tutti uguali, siamo oh, tutti potenzialmente ehm, suscettibili di estrazione nel poi determinare eh, raccomandazioni e quindi nell'influenzare eh, le politiche. E poi anche l'idea del principio di, di, di imparzialità e di buon andamento che è contenuto nell'articolo 97 della Costituzione, e cioè non è sufficiente aprire un, un bando a tutti perché sappiamo che questo determina autoselezione quindi se voglio essere imparziale io costruisco un mini pubblico in cui sto attento che la diversità presente in una società sia tutta quanta presente quindi, e, e così si, determina, diciamo, si determinano delle raccomandazioni che sono una forma di... Che sta, diciamo, nell'ambito giuridico della soft law, cioè della, della, diciamo, della, della, della, della normativa come dire, non obbligatoria, quindi delle raccomandazioni, come abbiamo detto, che però ha una forza che deriva da una certa rappresentatività, perché le persone che elaborano le raccomandazioni sono statisticamente diciamo così, eh, rappresentative e ciò che ehm, elaborano, che possono elaborare poi... Eh, da questo punto di vista è eh, naturalmente molto interessante ciò che Nelson e Cato hanno detto eh, prima eh, a proposito di, uh, uh, diciamo, di organismi, di disegni delle assemblee che mettano insieme politici, eh, rappresentanti della società civile e cittadini estretti a come nella conferenza sul futuro dell'Europa quindi assemblee che possono prevedere anche meccanismi in cui eh, diciamo così, eh, i, eh, eh, i governi eletti sono vincolati in qualche modo alle decisioni delle assemblee di cittadini da maggioranze che devono essere speculari. Traduco, eh, se l'assemblea dei cittadini delibera, per esempio, con una maggioranza molto elevata, che sta al 70 all'80% dei, um, dei, dei, dei voti, una certa raccomandazione un Consiglio Comunale, un Parlamento, non può eh, diciamo, discostarsi se non con una maggioranza altrettanto ampia. No? Quindi questi sono strumenti che nella normativa italiana starebbero per esempio bene. Ed è uno strumento che consente l'istituzionalizzazione perché, come dicevo prima, ben interagisce con altri strumenti. Pensiamo al caso irlandese, eh, dove l'Assemblea dei Cittadini insieme al referendum ha portato a dei risultati concreti in termini di cambiamento Istituzionale, oppure il caso di, che dicevo prima della, della COFOE. Quindi in Italia poco, in Italia poco perché? Perché c'è un punto oh, essenziale, um, in altri paesi sono nate molte organizzazioni che hanno spinto in questa direzione e noi abbiamo voluto creare prossima democrazia proprio per questo motivo, dai colloqui, dalle interviste, da, da tanti incontri fatti nel tempo abbiamo rilevato insieme a, appunto le informazioni del rapporto dell'Ox, che in tanti altri paesi ci sono fondazioni, oltre che naturalmente, governi eh, che intervengono in questo, in questo settore, che finanziano pro processi, che li, che li supportano e che li sostengono. E quindi, un punto essenziale è che in, in generale la democrazia partecipativa quella deliberativa randomizzata in Italia hanno molto più bisogno di sostegno, hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di, di, di finanziamenti al di là di casi esemplari come quello di Toscana, eh, Emilia Romagna eh, e Puglia. Eh, manca eh, lo Stato sicuramente, lo Stato e le fondazioni devono, molto, devono prendersi molto più in carico il supporto a queste forme eh, democratiche che davvero possono aiutare a mh, sopperire ad alcune evidenti lacune delle, delle democrazie occidentali contemporanee, per esempio la Francia è un paese che negli ultimi anni ha speso molto da questo, da questo, punto, da questo punto di vista, noi forse spendiamo troppo eh, per la democrazia diciamo, eh, classicamente elettorale a livello nazionale, a livello parlamentare, molto poco invece a livello locale e forse dovremmo finanziare invece molto di più Ehm, sia attraverso l'intervento dello Stato sia attraverso quello di, eh, magari di fondazioni questo tipo di, eh, di, di, di, di queste forme democratiche e per concludere è proprio una fondazione che ha dato vita alla prima assemblea di cittadini eh, in Italia la fondazione di Sardegna questa piccola assemblea di mh, piccolo eh, comune eh, della provincia di Sassari su cui sto lavorando personalmente, su cui stiamo lavorando anche come prossima democrazia. Il comune eh, si chiama Bulzi, ha non più di 400 abitanti, ma non, non vi stupisca che si faccia anche in un comune così piccolo un'assemblea di cittadini perché alcune forme diciamo, di automarginalizzazione eh, dall'attività politica ci sono in tutte le realtà in fondo. La, la, la legge ferrea dell'oligarchia si applica diciamo, più o meno a tutte le organizzazioni a tutte le società e quindi anche piccolissimi comuni diciamo, vedono questo, questo tipo di, di disfunzione e lì, eh, ah, okay. Sì, eh, che, no, sto, sto, sto chiudendo sì. dico soltanto che lì è stata fatta l'estrazione a sorte sono stati fatti i primi tre incontri con, con esperti l'obiettivo eh, è quello di elaborare raccomandazioni su come rilanciare un piccolo comune rurale e chiudo con una provocazione e se chiedessimo a cittadini e cittadine eh, italiane invece su in questo modo eh, su eh, come rilanciare la democrazia in Italia, questo potrebbe essere un tema, un tema su cui per esempio stanno lavorando anche le istituzioni francesi in questo momento benissimo, grazie